Grazie Presidente, eh, ne userò molti di meno. Voglio ringraziare i colleghi del Partito Democratico per aver avuto la sensibilità di portare quest'atto in Aula. È per noi un, un dovere deciso dovere fare in modo che eh, le, eh, i ragazzi eh, che frequentano la scuola e che hanno questa particolare forma di disabilità non vengano eh, discriminati e possano seguire le lezioni ma anche la vita sociale della classe nel modo più adeguato. Ovviamente eh, l'utilizzo delle normali mascherine questa, eh, queste possibilità non le offrono, esistono però altri dispositivi e eh, poiché noi non vogliamo eh, che eh, alla, alla loro disabilità si aggiunga anche l'emarginazione le, dalle lezioni e dalla vita sociale della classe, e eh, riteniamo che questa mozione possa essere, eh, possa essere eh, valida e possa trovare applicazione. Ovviamente questo, questa stessa problematica non deve essere solamente, eh, diciamo, Ehm, attuata e trovate le soluzioni da parte della, eh, della singola amministrazione comunale ma eh, se vogliamo fare un discorso più ampio ostante il, il quadro di pandemia che ancora eh, purtroppo ci assilla è giusto anche che eh, si portino queste istanze anche alle altre istituzioni di livello superiore. Quindi io ribadisco il nostro voto favorevole e ringrazio nuovamente i colleghi per la loro sensibilità. Grazie Presidente.